Di, eh, delle pubblicazioni le pubblicazioni su Fausto Coppi sono oltre 100 eh, ancora oggi il mese di maggio scorso è uscita l'ultima pubblicazione abbiamo raccolto di giornali dell'epoca di alcuni acrilici fatti da amici eh, tifosi di Fausto Coppi abbiamo delle eh, foto di sponsorizzazione che Coppi ha, ha, cioè, ha dato praticamente il, il via a, questa, a queste sponsorizzazioni e ha aperto un nuovo ciclo per quanto riguarda la, la, la sussistenza e l'assistenza all'attività sportiva. Il Piantatore è una mostra dedicata all'unico grande campionissimo della storia del ciclismo e non solo. Sì, è un impegno importante, il nostro, come associazione. Lo mettiamo insieme ad altre iniziative, iniziative quali Pedalando per la città, il presepe che facciamo ogni anno, l'adozione di aiule nel centro cittadino tutte queste attività sono, sono eh, svolte con passione dalla nostra associazione e in questo caso vorrei ringraziare tutti i soci e in particolare Gaetano Cammarano che mi dà una grossa mano in, allest in questi allestimenti mi ripetere il nome Vincenzo Autori Siete? Vicepresidente dell'associazione Amici del Sacro grazie